Uomini e donne Elga, nuove rivelazioni, la rivolta dei fan e la replica della Profili. Uomini e donne. Elga Profili, le ultime rivelazioni sul programma e il suo segreto contro le critiche. Elga Profili non si ferma da un mese a questa parte. L'ex dama del trono over di uomini e donne ha ormai organizzato un appuntamento fisso su Facebook in cui svela il retroscena della trasmissione di Maria De Filippi. Prima è stata la volta del funzionamento dei microfoni. Poi quella delle sfilate, dopo ancora come i partecipanti possono lavorare anche se stanno in onda, infine ha affrontato la questione su chi venisse pagato e chi non nel dating show di Canale 5. Per queste sue dichiarazioni, la profili ha creato divisione tra i fan, in molti hanno apprezzato i suoi interventi che hanno fatto chiarezza su molte curiosità, in molti altri però hanno accusato la donna di cercare solo pubblicità. Da qui la replica della donna andiamo a scoprire tutto. Elga profili di uomini e donne, Tronover. L'ultimo video messaggio su Facebook e l'anticipazione delle nuove rivelazioni. Partiamo dalle critiche piovute addosso a Elga di uomini e donne e dalla risposta che ha dato la diretta interessata. Perché non tengo conto delle critiche negative? Ho imparato con il tempo che delle critiche negative bisogna farne tesoro, esordisce l'ex le dama. Come si fa? Intanto bisogna dire generalmente chi se ne frega, per non farsi prendere da un'emozione negativa. La Profili specifica che non tutto però è da rigettare a priori, però se c'è qualcosa di costruttivo bisogna tenerlo e valutarlo. Poi. Riserva un'ultima stoccata a chi la vorrebbe mettere a tacere, una critica negativa non fa altro che aumentare la mia determinazione e tenacia perché quello che faccio mi diverte. Questo è il mio segreto. Infine ecco l'anticipazione delle nuove rivelazioni sui vestiti. Elga profili di uomini e donne, throne over, i vestiti dei partecipanti da chi vengono forniti?. Se i vestiti che vengono indossati in trasmissione sono dei partecipanti o sono forniti dalla trasmissione stessa è una domanda che mi pongono in molti, fa sapere la Profili. Tuttavia l'ex dama del trono over annuncia subito dopo che il quesito sarà affrontato la prossima settimana, lasciando l'acquolina in bocca. Non ci resta che attendere sette giorni per le nuove succulenti spifferate di Elga, le rivelazioni precedenti le trovate qui.